e com'è nata l'idea. Allora, L'idea di War è nata un po' come follia, stavamo lavorando in quel periodo con degli amici su dei progetti di augmented reality, che è questa eh, tecnologia che ultimamente ha avuto abbastanza presa in ambito marketing, digital marketing eh, sul, su tutti i digital strategist di tutto il mondo, e di conseguenza anche gli uffici marketing delle multinazionali è stata lanciata eh, così al, al mainstream eh, al pubblico. E l'idea fondamentalmente è nata di dire, ok, il, ma l'agmented reality ora come ora viene utilizzata semplicemente fino a se stessa per eh, attività promozionali, poi non sempre di dubbio successo, cioè generalmente di dubbio successo, eh, in sincerità, io, io sono molto onesto su queste cose. Eh, perché non proviamo a fare qualche cosa dove la realtà aumentata non è il fine, ma è uno strumento che ci permette di interagire e di far interagire le persone fra di loro. Eh, studiando, studiando questa possibilità che ci offre il mondo di fare un bridging tra l'online e l'offline, di colmare un po' questo gap che c'è tra la vita che noi viviamo digitale su internet, nei social network, nel gaming e cose varie eh, su internet eh, e la vita reale, eh, ci è venuto in mente di creare un enabler, uh, cioè la maglietta, molto semplicemente. Questa ecco è la Noi abbiamo un simbolo univoco: questa è una delle prime versioni dove i simboli erano ancora pochi, adesso abbiamo una nuova tecnologia che ci permette di avere migliaia e migliaia e migliaia, e migliaia di simboli. Eh, ogni simbolo rappresenta una persona, abbiamo detto cosa ci facciamo e ci è venuto in mente siccome siamo eh, molto <ride> anche videogiocatori oltre che eh, appassionati della rete eh, facciamoci un first special shooter per eh, le persone comuni non videogiocatori un first special shooter è in pratica un paintball software cioè in pratica le persone che si spingono <ride> e giocano a una sorta di guerra virtuale eh, conosciamo bene Esatto. Questo è un po' l'idea da cui è nata tutto. Abbiamo iniziato a lavorarci in team di 5-6 persone. Il fantastico è stato che ogni singola persona era veramente, almeno per la mia idea, al top. Eh, di quello, delle sue capacità, quindi abbiamo preso un programmatore indiano di 19 anni ma che studia l'Indian Institute of Technology per la parte web, un altro mio amico programmatore colombiano che <ride> viene fuori da una delle migliori università della Colombia con una tesi di laurea in augmented Reality, poi ci sono io che faccio digital marketing ma da 10 anni, una bravissima grafica e un ragazzo che sono iari che si occupa di business development per un piccolo venture capital e con questo team siamo andati avanti eh, ormai da quasi un anno che stiamo pivottando diciamo, sul, sul progetto e abbiamo pronto il videogioco, finalmente. Fantastico! Um, mi potresti dire quindi a questo punto a che livello è e in che cosa consiste il gioco? Certo, allora, a questo punto noi abbiamo un'app per Android. Eh, attualmente è già scaricabile in private beta, perché stiamo già facendo dei beta test con una base di utenti di mille beta test. Eh, in giro per il mondo, naturalmente, anche questi. Non abbiamo fatto pubblicità, vengono tutti dal passaparola, e questa è stata la più grossa soddisfazione che abbiamo avuto finora. Eh, poi abbiamo un social network, Uh, abbiamo mutuato in parte uh, l'idea di Foodless per, uh, per aiutare le persone a trovarsi all'interno della città e organizzare qualche cosa abbiamo, perché abbiamo capito uh, a un certo punto che lasciare un'app che stesse sul mercato dove le persone devono fare qualcosa come complicato come incontrarsi e per poter giocare fra di loro indossando una maglietta se era lasciata solo nel mercato non bastava allora abbiamo aggiunto questo piccolo social network che permette alle persone di incontrarsi e di organizzare partite insieme anche per fare un po' più di community e questo di base è il prodotto ci sono delle magliette ci sono delle pettorine ogni persona ha il suo simbolo che identifica la persona e tramite questo indossandole e organizzando una partita si può <ride> sparare abbiamo di fare un minimo viable product per cui al momento abbiamo soltanto un'arma. Poi, se il progetto prende mano e piacerà, eh, daremo la possibilità di comprare un'app Chase e tutte le cose che piacciono tantissimo, ma per ora <ride> una sola arma. E qual è il vostro modello di business per questa app? Guarda, il nostro modello di business è, non abbiamo neanche uno, cioè non ci interessa. Eh, parte gli scherzi a parte, no, il modello di business c'è, quello del naturalmente l'in-app purchase, eh, abbiamo anche un modello di business eh, alternativo, perché eh, a differenza di, di altre app noi abbiamo il nostro enabler, no? quindi la nostra maglietta e la maglietta naturalmente fa parte del modello di business. Eh, Anzi, anzi, è un elemento fondamentale nei nostri prospect in profit and loss perché ci permette secondo i nostri calcoli anche di poter fare user acquisition in maniera massiccia perché dovrebbe riuscire in gran parte a coprire i costi pubblicitari. Perfetto, quindi avete intenzione di investire comunque in pubblicità, finora è stato solo passaparola? Eh, nessuna applicazione al mondo senza il minimo di pubblicità può per funzionare perché una volta finita l'arrivo del block seeding anche se si fa una buona attività di social media eh, per arrivare a grossi numeri come quelli di un Pinterest o eh, cose varie o si fa PR in, in grande misura ma lì bisogna avere anche un buon nome protettore che ha investito qualche milione di euro, di euro. Chiarissimo. E avere un successo overnight solo col puro passaparola è ormai in questi tempi che viviamo nella post-viralità un'utopia pazzesca. Chiarissimo, vorrei chiederti come funziona quindi per la maglietta, va ordinata, ci sarà, sarà distribuita in maniera più capillare già direttamente in negozi di abbigliamento oppure l'utente si stampa proprio al, la pettorina da applicare una maglietta, come funzionerà? Eh. Eh, per la maglietta, siccome non siamo esperti di produzione di magliette neanche di magliette, magliette internazionali, ci siamo rivolti a un'azienda giovane di Milano, che forse conoscete, per chi lo conoscerà sicuramente: Black che si sono specializzate nel creare le magliette con i Black. Siamo rimasti in contatto eh, con con Irene. Eh, gli è piaciuta molto l'idea di Play Shirt poi oltretutto come marchio e come brand si sposa moltissimo no? la parola gioco e maglietta con eh, l'idea di New War. E abbiamo deciso di procedere insieme. Quindi le distribuzioni internazionali verrà affidata completamente a play shirt come la vendita delle magliette, ma comunque c'è la possibilità per l'utente all'interno del social network, una volta che si è registrato, di stamparsi la propria, il proprio simbolo e quindi anche di attaccarsi con lo scotch se proprio vuole alla maglietta, giusto per, per provare a iniziare a giocare. Quindi fondamentalmente eh, ogni simbolo sarà univoco? Ogni simbolo sarà univoco. Eh, dato che la possibilità comunque di combinazioni su 65.000 eh, simboli, la possibilità di incontrare una persona all'interno della propria città con cui combattere è abbastanza remota, eh, perché parliamo di centinaia e centinaia di città nel mondo, nel caso in cui ci sia una combinazione che dà fastidio sostituiremo una maglietta, eh, però ogni persona ha proprio il suo simbolo. Oltre non si poteva andare perché la risoluzione... Ora non voglio entrare troppo nel processo matematico, la risoluzione interna del numero di quadratini all'interno del nero era limitata, è e è, quindi è è, è, è, la distanza, come si può vedere, no? allungandosi le distanze, se i quadratini piccoli bianchi sono troppo piccoli, perderebbe di definizione una maglietta. Quindi abbiamo trovato una linea in scala 8, eh, e quindi arriva fino a 65.000 combinazioni circa. Perfetto, e mi sapresti dire quindi un po' di numeri? Eh, un po' di numeri, allora il nostro target eh, saremo contenti, siamo molto onesti e responsabili in questo, Noi saremo contenti su 250.000 user, eh, che non è tanto, non è neanche poco, eh, il, più che altro, più che user, la prima fase è sicuramente down goals, abbiamo un competitor Uh, in mesi che ha già raggiunto questi numeri eh, quindi pensiamo di potercela fare anche noi e noi a differenza di loro diamo la possibilità anche alle persone di incontrarsi, di fare più networking uh, abbiamo giocato un pochino più l'aspetto del role playing game del gioco di ruolo eh, quindi ci, ci focalizzeremo proprio su quelle nicchie giochi di ruolo eh, appassionati di software di paintball che hanno dato veramente <ride> un grandissimo feedback sull'applicazione non vedo l'ora di, di provarla anche loro su, su larga scala eh, questo è la, il nostro target eh, da un punto di vista la monetizzazione dipende soprattutto da come e da quanto le persone utilizzeranno il videogioco perché qui stiamo parlando di un mercato molto di nicchia eh, quindi una, una bella piccola segmentazione di mercato ma veramente molto appassionati eh, questi sono power user eh, le persone che piacciono i giochi di ruolo spendono molto in giochi di ruolo lo sappiamo tutti, basta vedere quanto costa avere una buona produzione per eh, i statuine di World of Warcraft però eh, è un segmento che ci piace, sono persone che noi definiamo molto divertenti eh, e che ci piace, con cui ci piace creare engagement. Eh, L'idea di base era anche che se il progetto comunque ha numeri piccoli anche minori difficoltà di scalabilità dal punto di vista tecnico quindi ti permette di, di poterlo gestire anche con un'infrastruttura di persone sicuramente molto minore di un social network che overnight passa da 100.000 a 12 milioni di persone eh, quello che ti vorrei chiedere quindi è che tempistiche immagini per i numeri che mi hai dato prima noi speriamo come ho sempre detto dal lancio ufficiale un anno, un anno e mezzo. La prima botta sicuramente verrà fuori dal block seeding eh, quando si comincia a fare. C'era l'applicazione sui principali blog, re review e cose varie. Eh, successivamente ci sarà una fase più di user acquisition pubblicitaria, quindi eh, dipende più che altro dai valori del mercato. Attualmente un'applicazione free può essere fatta installare alle persone anche con 25. Quindi è abbastanza semplice no? raggiungere un buon numero di utenti, senza stare a fare il trucco americano della Fraction che con i soldi degli investitori comprano utenti. No? Ok. Questo prodotto non rischia di trovarsi proprio nel mezzo tra quel tipo di utenza a cui piace questo tipo di gioco ma che non uscirebbe mai di casa per farlo? e quell'altro tipo di utenza che esce già di casa per farlo, che, che gioca per esempio a Paintball, che però sente proprio il bisogno di, di avere proprio eh, l'equipaggiamento fisico a disposizione. Concordo benissimo ed è qui secondo me la vera sfida. Eh, alcuni mi hanno detto che la sfida era far uscire le persone di casa, farli indossare una maglietta e poi farli giocare insieme. Eh, a queste persone ho sempre risposto, perché scusami, quando uno va a giocare a pallone che cosa fa? Okay. <ride> eh, però effettivamente eh, Questo è una grossa cosa, specialmente per gli appassionati di paintball gli appassionati di software, amano la precisione <ride> Quindi, esatto. cioè, Una persona è colpita esatto. quando è colpita, ed è essere colpita veramente ma è qui che è la differenza tecnologica fra noi e i nostri competitors ad esempio la Hasbro, che non è certo l'ultima arrivata cre ha creato delle pistole eh, che funzionano con uh, l'infrared okay? però sappiamo anche che l'infrared durante il giorno con una pistolina a poco non è che, che funzioni tanto eh, abbiamo un competitor uh, israeliano eh, finanziato da un venture capital che funziona con il gps ma il problema è che la triangolazione del gps ha una precisione di 5 metri Se a una distanza di un cerchio di 5 metri di cerchio di 5 metri e eh, il ragionamento funziona soltanto con la rotazione della bussola del cellulare eh, per carità di dio io gli voglio molto bene ma non credo che sia molto preciso cioè io sparo qua tu sei a 10 metri di distanza <ride> lateralmente da me e ti avrei colpito invece eh, l'idea di utilizzare l'admetto reality con un, un motore molto veloce molto performante e che funziona quasi quasi quasi sotto tutte le luci possibili e immaginabili, al buio non funziona, però Naturalmente. <ride> quella però, ci siamo riusciti a farlo funzionare, anche se l'idea di utilizzare il eh, l'inchiostante per stampare le magliette non sarebbe brutta come idea in quel caso. Eh, eh, con que questa cosa qui ci permette, secondo me, di creare delle piccole nicchie di giocatori che amano sia il twist shooter che... Uh, il paintball okay? o comunque qualche cosa di, di creazione, però in formato di lotto ti spiego, questo è un gioco che sei a scuola, ricreazione ti metti la pettorina di uwar che c'è dentro la cartella apri l'iphone, 10 minuti durante la ricreazione giochi pausa universitaria sei tra gli amici in casa e non sai cosa fare E puoi sempre giocare comunque a questi giochi non, non c'è il gps quindi può essere utilizzato anche indoor um, quindi a questo punto però dovrai ridefinire un po' il target, giusto? Sì, sì. Quindi quale sarà effettivamente il vostro target? Mi parlavi prima degli appassionati di, di software, paintball, eh, appassionati di software, giochi di ruolo, eccetera. Però a questo punto entra dentro anche tutta una componente di, ehm, anche di età più che altro, no? Sì, eh, guarda, io ti dico, noi mettiamo il prodotto sul mercato, poi guardiamo chi è che ama questo prodotto e sulla base delle persone che amano questo prodotto probabilmente cambieremo leggermente la value proposition o comunque eh, diciamo la, la decisione marchettara del, del videogioco al momento il sito internet è molto IPIA no? per cui è molto frizzante, molto fresco se vediamo che abbiamo bisogno di un impatto per, per farci piacere dalle persone, abbiamo bisogno di un impatto molto più guerriero probabilmente cercheremo di farlo un pochino più tipo il, il sito di Call of Duty quindi molto più purtroppo e non si mette sul mercato un prodotto non puoi sapere a chi ti piace, almeno un prodotto del genere che è troppo complesso, per, eh, ha troppe declinazioni, ha troppe facce, ma è proprio questo che ci è piaciuto. Eh, ho un'ultima domanda allora per te, ehm, alla quale potrai e non potrai rispondermi a questo punto, che è quali altre implementazioni e cambiamenti pensavi di apportare a, al prodotto? Eh, come ti dicevo prima, siamo partiti da un minimo viable product tu pensano ai MW e ai cambiamenti che ha fatto Radicali eh, nel corso degli anni oppure anche allo stesso FICR che era all'inizio un videogioco non so se ti ricordi eh, infatti tra l'altro sono tornati a fare i videogiochi loro Il eh, in glitch no? eh, noi portiamo il videogioco sul mercato, minimo viable product Ascoltiamo i feedback delle persone, soprattutto dei power user affezionati, e vogliamo veramente non so se è così, vogliamo veramente capire dalle persone dove lo vogliono portare perché crediamo moltissimo nel crowdfunding, nel crowdsourcing delle idee. E infatti stiamo, stiamo facendo crowdfunding su una piattaforma chiamata Simbit, proprio perché ci piace il cuore della rete, no? ci piace il cuore delle persone e ci piace chi ha voglia di dare idee e noi le vogliamo dare voce cioè vogliamo creare che, che le persone queste persone si customizzino il, il prodotto per conto loro magari dandoci feedback a cui veramente noi vogliamo dare molto aspetto anche perché ancora non sappiamo dove possiamo portarlo Può rimanere un semplice free space shooter che si gioca dal vivo, o magari può diventare tra 6-7 mesi. Chiaro, l'interazione con la gente comune nelle strade. Eh, ultimissima domanda stavolta. Uh, quindi, che cosa dobbiamo aspettarci? Dovete aspettarvi l'applicazione online su market, scaricarla, acquistare una maglietta da Flash, così Andrea sarà molto contento. Okay. Quanto costerà la maglietta? Si può già sapere? Stiamo finendo di definire il target price, ma eh, la, la forbice è tra i 25 e i 30 euro. Ok. Anche richiede una lavorazione differente. Le magliette di Play Shirt sono, hanno la doppia funzionalità, possono essere utilizzate per giocare a u ma staccando il, questo marker, questo simbolo che abbiamo, Uh, diventano delle magliette comuni che possono essere indossate in qualsiasi giorno. Neanche molto carina, perché in pratica, è marketing virale <ride> allo stato puro esattamente. Va benissimo, Francesco, io ti ringrazio veramente tantissimo di essere stato qui con noi oggi. Ringrazio anche a te per la disponibilità e per le fantastiche domande.